Ciao a tutti, in questo video mostrerò come è possibile realizzare un 3D eh, di un'area eh, utilizzando il plugin eh, qgis js Il plugin è possibile scaricarlo eh, qui andando nel repository QGIS2.3.js è questo qui e una volta scaricato basta installarlo e eh, quindi sarà possibile poi utilizzarlo eh, per determinare il 3D eh, di quest'area che eh, sarà um, un'area che va praticamente da Capo Cauposilipo fino a Nisida eh, utilizzeremo il DTM e il DSM eh, di quest'area che, eh, che è possibile prelevare eh, dal sit della città metropolitana eh, di Napoli Uh, in particolare uh, andremo anche a uh, non solo a realizzare un semplice 3d dell'aria ma andremo anche a uh, popolare l'aria con i uh, uh, poligoni uh, 3d uh, dell'edificato. Allora come primo uh, passo uh, scarica insomma quelli che sono i um, fogli, e le, anzi le, uh, la carta tecnica regionale suddivisa per municipalità prelevabile uh, dal sito del, uh, del comune di Napoli e uh, tramite poi un semplice comando di unione è possibile uh, passare da uh, queste, uh, due, uh, questi due distinti shapefile, che è il formato in cui andiamo a uh, scaricarlo, a un unico shapefile che è l'unione uh, di, uh, di entrambi. Poi con delle semplici query sugli attributi ho estratto sia l'edificato che poi la linea di costa che è riportata come CAM. A questo punto quindi ho praticamente questi due differenti shape di tipo lineare in cui c'è appunto la linea di costa eh, l'edificato eh, selezionato e con eh, un semplice comando eh, di eh, conversione da linea a poligono eh, ho ottenuto poi eh, quello che è l'edificato eh, dell'area eh, in esame eh, a questo punto eh, per poter eh, aggiungere la eh, l'altezza dell'edificio che qui come vedete non è presente, è presente soltanto la superficie dell'edificio dobbiamo fare insomma delle uh, operazioni uh, un pochino più uh, tra virgolette uh, noiose che però ci consentiranno poi di ottenere il risultato che uh, stiamo cercando in particolare utilizzando il uh, plugin real centroid selezionando edificato Uh, è possibile poi ottenere i uh, centroidi reali uh, dei poligoni perché reali dei poligoni? perché il centroide praticamente si può dire che uh, è il um, baricentro del, uh, di un poligono qualsiasi esso sia ora se abbiamo un poligono uh, AU ad esempio come questo uh, qui uh, che vediamo Uh, selezionando adesso in giallo il centroide molto probabilmente cadrà all'esterno dell'area uh, della superficie dell'impianta del, del, del poligono il centroide reale invece è comunque un punto che ricade sempre all'interno della uh, superficie del poligono perché ci serve questo tipo di informazione perché noi uh, andando a uh, prelevare quelli che sono a individuare quelli che sono i uh, real centroids in, con un'operazione uh, di, uh, di buffer che come potete vedere questi sono i real centroidi di tutto l'edificato che abbiamo considerato uh, qui nell'estrapolazione uh, uh, nell appunto uh, dalla, dalla CTR uh, successivamente andiamo a fare appunto uh, una bufferizzazione di uh, questi centroidi perché dobbiamo poi andare a estrarre tramite il Zonal statistic Tool quelle che sono uh, le uh, quote le quote le andiamo a estrarre però uh, nei, non, non, non dal DTM o dal DSM ma uh, bensì le andiamo a estrarre dal, uh, dal DEM, differenza tra DTM e DSM SM. questo perché? Perché a noi interessa soltanto la, um, la differenza in altezza tra uh, suolo e uh, uh, che si ottiene quindi, con che il suolo, otteniamo dal DTM, il Digital Terrain Model, e uh, il costruito più la vegetazione che si ottiene dal DSM, il Digital Surface Model, quindi la differenza tra questi due modelli ci dà soltanto quella che è l'elevazione sia dell'edificato che della uh, vegetazione e uh, siccome a noi poi uh, interessa appunto l'altezza dell'edificio con l'operazione di real Centroid e con l'operazione che farò vedere dopo uh, sulle statistiche uh, zonali andremo a ottenere la uh, precisa uh, altezza dell'edificio quindi innanzitutto andiamo a creare questo uh, dem di uh, differenza uh, tramite il raster calculator l'operazione è molto uh, semplice con un doppio clic si eh, aggiunge qui nell'area dell'espressione il dsm, con un altro doppio clic andiamo ad aggiungere a questo punto quello che è il dtm e eh, basta poi andare a dire dove deve essere salvato, eh, il, salvato il risultato e premere poi ok. È importante vedere che nel momento in cui abbiamo inserito l'espressione eh, il Uh, il Raster Calculator ci dice che questa espressione è uh, valida mettiamo ad esempio un qualcosa di differente uno zero così a caso uh, l'espressione risulta essere non valida uh, questa operazione io già l'avevo fatta in precedenza e il risultato che ho ottenuto è praticamente andando a spegnere uh, Google Satellite uh, è praticamente uh, questa qui che è appunto la differenza tra il DTM e il DSM, guardate adesso la differenza che c'è tra questa differenza e ad esempio il DTM oppure il DSM. Quindi, eh, grazie alla, eh, alle operazioni che abbiamo appena eh, effettuato, abbiamo quindi ottenuto questa, uh, questo. Uh, questo appunto questo dtm di differenza che ci servirà poi come dato uh, base per andare a effettuare le uh, operazioni che uh, vedremo uh, tra poco allora l'operazione che andremo a effettuare praticamente abbiamo detto che è quella delle uh, statistiche zonali quindi andando a estrarre dal uh, in questo caso dal DSM-DTM, così l'ho chiamato il, il raster di risultato, andando a estrarre soltanto quello che è la, la quota massima dell'edificio, che in questo caso corrisponde alla quota minima, poiché abbiamo fatto quell'operazione di differenza tra i due, i due DTM. Possiamo andarla a inserire all'interno del buffer dell'edificato che abbiamo del buffer dei real centroide dell'edificato che è stato effettuato in pratica un buffer a 10 cm dal punto per avere quindi uh, un poligono con cui uh, andare a fare queste operazioni sulle statistiche zonali perché è necessario un poligono e aggiungiamo diciamo, ad, esempio, ad esempio come uh, prefisso un h underscore a questo punto basta premere ok e uh, possiamo vedere che è stata aggiunta l'altezza uh, come uh, colonna, quindi attraverso una semplice operazione di join con target praticamente utilizzando praticamente <coughs> come join layer il centroid e come target ID è stato è abbastanza semplice poi uh, andare a uh, inserire uh, la uh, colonna anche all'interno di quello che è lo shapefile dell'edificato uh, che abbiamo poligonalizzato, eccola qui. Uh, questi dati sono nulli perché io in realtà in precedenza già avevo effettuato questa operazione sul, uh, sulle statistiche zonali e ho eliminato tutti eh, I punti che ricadevano, che avevano praticamente quote, eh, quote eh, negative. Eh, magari avevo quote negative perché qualche edificio non era correttamente eh, poligonalizzato. Eh, va fatta comunque una, una verifica su quella che è la topologia, però eh, non, è questa, eh, non è questo il caso di questo, di questo video in cui andremo più eh, spediti a fare appunto a realizzare il 3D eh, che ci serve a questo punto poi ho semplicemente salvato eh, questo eh, shape eh, così ho eh, ottenuto con la colonna eh, delle quote e l'ho chiamato edificato in, in 3D ed è praticamente questo presente qui in cui ho fatto anche una pulizia di quelli che sono eh, gli eh, edifici che non avevano quota Adesso abbiamo tutto il materiale necessario per poter realizzare il 3D della nostra area. Eh, riattiviamo quello che è eh, la eh, visualizzazione con ESRI eh, Satellite giusto per avere un, un fondo eh, differente e eh, centrando un pochino eh, la mappa andiamo adesso a eh, utilizzare il plugin qgis 23js innanzitutto va selezionato qui in DEM il, il modello di elevazione del, che dobbiamo utilizzare in questo caso utilizzeremo il DTM eh, ho dato come eh, risoluzione eh, quella massima eh, ottenibile a, questa, a questo livello eh, di zoom quindi eh, con una questione del 400% eh, e eh, la cosa interessante è il poter attivare o disattivare il, il poligono dell'edificato andando ad assegnare come altezza proprio eh, l'altezza contenuta nel field dell'altezza della, dell che abbiamo uh, generato con le statistiche zonali. Questo moltiplicatore è 1 perché non voglio che ci sia una, uh, un aumento di quello che è uh, l'altezza la, uh, reale del, dell'edificio e quindi c'è questa che appunto viene definita estrusione del, dell'edificio. Poi nel momento in cui si clicca su uh, Run uh, parte l'operazione di generazione di quello che è il 3D. Ora l'operazione è un pochino lunga, quindi stoppo il video e lo riavvio al momento in cui sarà terminata. E come possiamo vedere, questo è il risultato della nostra elaborazione con QGIS-23JS. Eh, abbiamo praticamente riprodotto quella in 3D, eh, la eh, collina di eh, Posillipo con il tratto di mare che va eh, da Capo Posillipo passando per la eh, Gaiola, Trentaremi, Coroglio fino a Nisida. È molto semplice come possiamo vedere orbitare, eh, effettuare uno zoom avanti e indietro, eh, effettuare un pan e eh, in azzurrino sono praticamente gli edifici che abbiamo ehm, convertito in 3D con una estrusione. Eh, il risultato di eh, questa elaborazione è una pagina HTML, quindi può essere caricata gratuitamente su un sito internet oppure può essere rielaborata con appositi programmi eh, per l'elaborazione eh, 3D. Con questo vi saluto e alla prossima!